vi prega e oggi finalmente dopo tempo un video veramente veramente interessante perché gli altri no? facevano un po' la rigori challenge 2.0 con un sacco di ospiti che presenteremo più tardi le regole ormai li conoscete tutti se non avete visto ancora il primo video lo trovate qui sotto mi raccomando Ehi, Papà, no? Ricordiamoci che ogni gol che si fa Carica 10 punti Chi sbaglia prende i punti caricati Chi arriva a 50 ha perso Ma c'è una regola aggiuntiva La regola aggiuntiva signore e signori Chi esce e chi viene eliminato dovrà Decidere se raccontare un segreto suo che non ha mai raccontato a nessuno Ok, oppure scegliere una domanda scomoda fatta okay. da me Io proverei un segreto e comunque cioè, abbiamo anche la quota rosa oggi, la quota ah. femminile, facciamo un applauso ah. Signori, bando alle ciance, partiamo subito, ma prima di tutto mettete like, iscrivetevi al canale e al canale di tutti questi ragazzuoli, perché è importantissimo e soprattutto è gratis. Mi raccomando, lasciate l'iscrizione che è importante, let's go! Ragazzi, bando alle ciance, ciance, ragazzi, bando alle ciance e iniziamo questo video. Oh. Uh. Il Gori Challenge? Chi è il primo? Allora, chi è il primo? Chi è Di solito si dice prima le donne, abbiamo una signorina sì. questo Allora vado io, parte la signorina, mi raccomando Ah, ah Le donne vado. sono a tirare i regori ah, Allora eh. signori, parte eh, Sofia, eh. la quota rosa di questo video E vediamo se carica i primi 10 E' il tiro Ah, ah no. le donne vado. sono a tirare i regori ah. E adesso, il pallone d'oro di Youtube Italia per sì. due volte È proprio lui, off Samuel, pallone d'oro e tiro sono 20 20 caricati sono 20 punti caricati Olè. Andrea Fratino direttamente da uomini e donne è lo proprio conosce, lui lo conosce, lo conosce. Lo conosce. con Col ghetto ride in bocca yeah. Sono 40 eh punti no ehm. Posso tirare dopo Frattino? Sono fottuto <gunni> E attenzione, il più grande mangiatore di pizza con l'ananas Pierino oh Attenzione parte Pierino oh sì! Come ragna le oggi sempre sulle sue video Tra questa non è gol Che parata ha fatto? Bravissimo, bello. bravissimo sì. sì. Ok? Sempre gol? E' un Vabbè, valeva zero, per cui... E adesso Gnabri, altro membro dei Pirlas, parte il tiro. No. Sofia, 10 uh, punti caricati. A chiarire che Sofia gioca come difensore centrale. Ok. Ole! Oh, ha yeah. oh, oh, oh, uh, E adesso 30. Omar. Ah, chiudi. Oh, oh. oh. oh. Amazon di prime lui oggi attenzione frati olè combinata quanto sono a 10 ognuno di loro starebbe esultando in questo momento io no attenzione oh. Oh. 20 caricati tocca a me Villa. Oh. Ma cosa fai? Finta? Dai, dove ragazzi, vai a dirlo del... anche 20 punti me li prendo dai mi sembra giusto andiamo senza pressioni andiamo Oh! oh fene 3 su 3 no ragazzi, 3 3, no, eh? ragazzi. 3 yeah! Yeah! è sempre domenica eh oh, Samuel senza pressione Samuel arriverà eh. no. azione Apri un ok. <ride> oh! ah! trazione arriveremo a 30 punti, 20 punti caricati <ride> Oh dissing ah, oh, oh. è giusto no. Ah. No. Eh vabbè, eh vabbè, no, no prescia Adesso davanti alla telecamera Vai. mi devi dire dove tirare perché devi, non sono buono per i rigori Tu de sì Devi incrociare, sicuro, sì. senza guardarlo diretto Ok Tanto Pierre, posso sopravvivere ma sarà solo allungare la sofferenza, ragazzi Pierre, guarda, mi la si segna... Non funziona, <ride> tutti i calciatori fanno così, il portiere si è già buttato, con me non funziona Oh, oh, attenzione oh! È basso! Mo ma se sbaglio sono fuori 40, 40, oh, Non no prescia bro A no, me, me, me, me, me mi ha disegnato che tra qui l'ho Ma dai oh ma questa Sesso. Con la testa se la parata. Se, se, sereno Sono 50 e oh mi apri Se sbagli sei fuori Adesso c'è sicuro un eliminato C'è sicuro un eliminato oh, no. attenzione Mi sta cagando sotto Adesso <ride> cagando sotto mi apri eh. Attenzione oh No <ride> Sai Sofia, ti do a mirare a ti posso, ti dare segreto. Oh! Ah, ah, oh! Attenzione, oh, oh! off Samuel 4 su 4, sarà vittoria o vale segreto. Italia, off Mirgom. Un check di stop. È un problema adesso. No. E eh, niente, del cecchino Mi raccomando, Pierre la tattica guarda, Vai a casissima Guarda un po' a destra Bravissimo. E tira a destra oh, oh, oh, oh, oh. Stavolta sono qua Lo ammetto, sarò il primo a uscire nel mio video Ma va bene così Bravo Pippo, te lo bravo comunque eh. Prossima. Oh, -oh. Invece no Hai oh. tutto lo stadio contro di te Adesso devi fare gol, perché sennò oh. sei a casa oh. La palla rimbalzava, oh wow. Sofia. Ho bisogno di, di convocare eh. un Allora, questa è la l'opportunità della tua vita, sì, amore. Sì. Non lo puoi sprecare Hai gli occhi sì. del mondo maschile addosso. Sì. Ma perché Sei Isaac, non lo mandiamo a fare l'opinionista uomini e donne? No, non mi interessa. Marco Sofia, oh, la Ma fagli vedere. Uh! Sì. La oh. Oddio Dalla Dalla. Non ha pressione Non ha pressione signori sì. State aspettando tutti quel momento Ma non sarà oggi Non sarà ora oh. Bravo bravo bravo Tocca a me ma mi sa che sto giro non ce l'ha fatto Posso andare a casa per primo? Sì, sì, che eh sì. puoi. Siccome il padrone del canale è stato eliminato clamorosamente per primo, troppo per primo. Va bene, ora dovrai scegliere. Ho un segreto tuo, che non hai mai detto a nessuno. Quindi sapremo Beh, soltanto noi. E il pubblico, ovviamente. <ride> Ho una domanda scomoda. Fai da me. scelgo la domanda perché so che è una domanda veramente scomoda. Scegli la persona che più ti sta sul ca-pratino. No. Perché? Eh, perché? Dai, Vai, ascolta. che perché? lui vuole giocare a centrocampo nella Juve ma fa schifo deve stare in basso. Oh! No, ma ci sta. Quindi Rosica. Andiamo avanti. Okay, andiamo avanti. Continua la rigori. Challenge. 10 punti caricati e adesso Sofia. il tiro E adesso ho sbagliato tutti però vecchio ma non è possibile che in tutti i video c'è qualcuno che ruspa che, che che tira che tira di Ma oh! aspetta un attimo chiudiamo e venti venti venti voglio venti venti voglio venti venti venti venti venti venti venti venti venti parte il giro bellissimo vai se brai vai se brai 10 brai concentrato braai braai mia! braai mia ma bravo bravo bravo grande bravo bravo Senna bravo bravo bravo crepato per 5 secondi yeah, ma sono ancora vivo yeah, tutto matto questo wow, è un cavallo non muore mai oh, oh. E... Oh. Attenzione Sofia out ma adesso c'è il grande per segreto sì. No! Signore e signori l'unica donzella di questo challenge purtroppo ahimè esce fuori ma almeno ci sarà adesso una bella penitenza quindi devi scegliere o un tuo segreto o una domanda scomoda fatta va bene, bene. rivelo un segreto nooo no! no! rivelo un segreto Siamo tu tu signori e signori fino a questa 11 ho dormito ciucciandomi il dito pensavo. adesso ci sono no! no! no! e si riparte giocatori in meno. Attenzione, diretto potenza. Oh! Oh! Oh! Eh. Non è sempre domenica. No press! Oh! Aveva intuito. Ancora vivo. Yambri? Ci La paglia Oh, bravo, yeah. Quando non conta niente fai separate. Allora signori, visto il momento abbiamo deciso di raddoppiare i punti, quindi ogni gol varrà 20 punti. Però era 0 per 2 perché siamo sbagliato. Sì, ma sbagliato, quindi si riparte da home, però ogni gol sono 20 punti caricati. Guarda, allora, li potete anche triplicare, tanto io sono a 10. Attenzione Razzino! Pier, winner go Gol! portato, ha funzionato Nel yeah, Win or go? Dì che sbaglia no, Sbaglia sì, sì. sì. Mamma come subisce la pressione Allora Aspetta, aspetta No, devi no, devi, devi seguire ah. Se vuoi, se vuoi raccontarci un tuo segreto che nessuno di noi sa Oppure la, sc la domanda scomoda Fatto eh, Segreto Cos'è, cos'è? Si è, cos è, ah, eh. sì sì è baggato no, ti... Sono stato barra, mi hanno portato in un nightclub a Miami ah! che lo dico no, no, mamma vieni qua. Ma chi è stato? No no no vieni sei, qua. Sei qua ok signore e ah, signori no, dovete sapere che qualche settimana fa questi erano a Miami ma questa cosa non me l'avete detta aspetta aspetta 10.000 like e ci racconterai no, che no. cosa è successo no. a Nightclub oh, Miami ragazzi 10.000 like no, no, ragazzi mille già Invece no, è ancora vivo eh, oh, oh, 20 punti vai, ti sbagli, 6 a 40 oh, okay. sì. occhio! occhio nella vita vi giuro vorrei avere la tranquillità che Andrea fratino nel calciare i rigori ma creduto, nella vita eh, eh. Oh. bello vediamo oh. eh. a scassarmi così, chiediamo come è andata oh no, no. un'altra parte Oh, oh, oh. Per farvi capire l'importanza oh, oh, oh. di questo segreto! L'importanza di quello che è successo in questo nightclub Ragazzi, Ragazzi io lo voglio io sapere, voglio sapere. One, one, one. Attenzione no! oh, oh. Vieni qua, vieni qua Signori sono aperte tutte le domande che volete. Eh, dai, gli stanno Quindi, su quindi, aspetti un... la domanda. Allora, vuoi un vai. tuo segreto? Cioè, ci, ci vuoi dire un tuo segreto? No, o no, una so, domanda scomoda. Vai, vai Chiedete, ok. Io sono ideale di dovrei un attimo. Noi sappiamo che tu fai parte di un bellissimo gruppo. L'Elizia, sì. Che Eccala. Ok, giusto. Sì. Qual è l'Elizia che ti sta più sul ca. Queste questa, questa è tosta, eh. Tosta, eh. Perché, Perché per me era semplice. Ma questa è tosta, eh. Chi è che ti, ti dà più fastidio? Ti sta degli meno, simpa. meno simpatico. Meno allora, simpatico. Quando... No, no, allora meno non simpatico nessuno. Ok, okay ci okay. sta, ci sta. Okay. Quello che mi fa le cose che mi danno più fastidio. Ok. Che è diverso. Sì. Ma lo sa so anche lui. Sì. tradotto qui a tiro. Ma Tatina è uscito dagli eliz. Attenzione, signori! Top 3 Complimenti a tutti e tre. Complimenti grazie. a pier Mi sta grazie, sorprendendo. Grazie. Adesso siete sul podio, ma vediamo chi se la porta a casa. Chi comincia? Tocca fratino. Si inizia! Contro due mostri sali. Let's go! Loro. Carica, carica! Dai, te dai! La... Dai caricamenti signori! Attenzione, Pierre! Ancora dall'inizio del video! Winner home! Vediamo! Wow! Oh. È diventato un cieco, ragazzi! Ma che sei? All Sam più? è l'unico che può permetterti di sbagliare! Ci sono 40 punti Sempre. caricati! Attenzione! Parte off E da ora in poi sbaglia! È fuori! Parte Fratino! Si ricomincia! Oh! Oh! Oh! oh shit! Signore e signori! Attenzione colpo di scena! signore eh, signori. e signori! Tutti eh, qua! Tutti quanti? Vuoi dirci un tuo segreto che nessuno sa ma che poi scopriremo noi e anche il pubblico? Eh, li ho già oh. detti nel video di Italo, quindi fammi sapere. Allora la penitenza. Ok, perfetto, Dopo la faccio la domanda scomoda. Ok, qual è la cosa che più odi sulla ragazza? Campolunghi lunghi oh ah. Su Alice Attenzione! Quella è la cosa che più non ti piace della ragazza Alice. Sta sorridendo, quindi lo sa ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah No! No, in realtà forse è un po' possessiva Di Luca e eh. prima avevamo più modo di stare assieme di Luca. È è sì, ma è di Luca, non di lei. Eh. Ah, ok. Ah. Signori, finalissima, Seb, no. vieni qua! cosa fai, Sam? Finalissima, tutta firmata, Pirlas V e ovviamente una sì, parte no, di no, lei, un applauso anche al nostro fene Mocinoso, Mosposo, fila finale sì, per no. chi diventerà il King della Rigori 2.0 mi raccomando che tu sei a 0 lui è a 40 lui non wow. potrà mai sbagliare wow parte ha allora, detto fratino tocca a me parte Piero parte Dunque, guardate Go. da un lato ci sono io che ho un grande segreto da un lato c'è lui che potrebbe raccontarci il continuo del nightclub di Gabri neanch'io c'ero no. e la rete attenzione Va bene vuoi sapere cosa ha combinato Gabri nightclub attenzione perché lo vuoi sapere? Sono 40. Oh, è bello, è 40 E attenzione Chi sbaglia ha perso E dirà il suo segreto O il segreto di Gnave okay. Perfetto Attenzione Win or go per Samuel goal. La rete La rete Quando non sai cosa fare no, Centrale fare la... è sempre la scelta programma. giusta si ci prova credo. Uh, Ragazzi, il, il, il, il multiverso il esiste. esiste Pierino che vince una rigore challenge. Sì. Signori, ci siamo. di popcorn? Allora, prima di festeggiare il vincitore, allora, gli diamo comunque la possibilità di scegliere. Vuoi che ti facciamo una domanda o ti facciamo una domanda? <ride> Nell'eliminazione precedente di Gnabri, Gnabri si è rivelato che è stato portato in un nightclub durante il loro viaggio a Miami. Okay. ok. Abbiamo poi scoperto durante questo video che. Costui è stato colui che ha portato Gnabri in questo nightclub. È un altro amico che non possiamo citare, però, però Samuel guarda. ha contribuito. Sì. Cosa è successo? Ma hai contribuito all'interno? Oh. Cosa è successo? Come avete convinto il suo stanza? Uh. Vieni qua! Parla. Vieni di bagna! Vieni! Allora, cioè, allora spenta, vengo fuori con i video qua! No, no, no. non è No, no! Cosa vuol dire che volevi andare? No, era. Uno era a mezzanotte. Lui doveva editare il video fino alle 7 di mattina. Io. Ok? Io volevo dormire. E' sì, venuto sì. in nightclub. Poi nel nightclub, che cosa è successo Agnabri Che cosa è successo a Ad un certo punto, <ride> cioè, ad un certo punto, Gnabri non era più tra di noi. Ah! Oh, allora, oh, oh. il resto della storia oh. lo sa lui oh. no aspetta 10.000 ah. like io ti farò l'intervista perché vogliamo sapere sì. dove, dove sei, sei sparito Cosa hai fatto in 2 ore al nightclub come sei passato da editare un video in un appartamento in un nightclub, nightclub. e no, no. stanno a sparire in un nightclub ma, quando, ma lui si è svegliato nel letto di Pierino, non si ricorda nulla incredibile sì. ah. ah, verità ah. No, io no, vi io... dico solo che mi aveva promesso che sarebbe tornato alle tre e mezza di notte e tornato alle sei barra sette di mattina no! e no, con no. questo? No. E no. con questo? Ma quanto duri? Con questo. No. No. Complimenti a Pierino oh, okay. che ha vinto Brava, Voglio Pierino. aggiungere una, io una cosa il, mi, il mio segreto è talmente grande Che io mi sono dovuto così tanto impegnare Che ho dovuto vincere una rigori challenge Che raga non mi è mai il capitato pie... nella vita piele, È un segreto, segreto che uscirà nei social prima o poi okay. Poteva essere questo il momento Ma non è oggi Magari la bello. prossima prenderà il titolo Si, sì, Presto potrebbe uscire perché questa non è veramente una bomba Perfetto grazie mille a tutti gli ospiti Trovate i loro link in descrizione Vieni qua Andre Dico, ovviamente, ovviamente non mi sto sul cazzo. Stavano scherzando, stavano sì, giocando. Trovate il link in descrizione. Grazie mille a tutti gli ospiti, siete stati incredibili. Un applauso, bravi! Un applauso, bene! Bravi. Bravissimo al gattone. 300 rigore. Bravissimo al gattone. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ragazzi!